stai pensando di intraprendere il tuo viaggio di rozze durante le vacanze natalizie, molto probabilmente perché vuoi sfruttare più tempo per goderti una determinata destinazione o perché per una questione di impegni ti risulta più facile viaggiare durante le vacanze a cavallo tra Natale e Capodanno però ti sta sorgendo un dubbio, ovvero ma se io vado in una meta dove comunque il Natale non è sentito, che cosa posso fare? Che cosa fanno? Non ti preoccupare perché io oggi te li voglio svelare alcune caratteristiche e tradizioni di alcune particolari mete per viaggi di nozze dove non si festeggia il Natale, te lo svelo subito dopo la sigla. No, sono io il titolare dell'agenzia Iris Viaggi e oggi ti voglio parlare di alcune mete che non festeggiano il Natale perché non sono comunque di religione cristiana. C'è da considerare però una prima cosa globale fondamentale per tutti: il Natale, anche in alcuni, in alcuni paesi dove sono di religione musulmana piuttosto che buddista, è considerato comunque una giornata commerciale, di conseguenza tu nelle principali città troverai sempre un sacco di negozi aperti e centri commerciali tutti illuminati, agghindati a dovere, quindi il Natale o comunque il giorno, quello considerato della Vigilia Santo Stefano, sono giorni prettamente di shopping per quanto riguarda per esempio città come Dubai Abu Dhabi, in verità c'è qualche locale che comunque dove proprio se tu sei tradizionalistico puoi andare in un ristorante e festeggiare il Natale come a casa, viceversa ci sono un sacco di attrattive da poter visitare e sfruttare anche perché sono giorni dove non è chiuso nulla, al contrario che invece in Italia e in altri paesi dove invece il Natale si festeggia. Se invece vai in Thailandia o comunque in paesi di mare alle maldive per esempio che sono di un'altra religione di certo anche le popolazioni locali per loro è una giornata comune, non festeggiano il Natale, ci saranno solo dei negozi un po' a tema. In Giappone invece c'è questa mh, tradizione che arriva dagli anni 70 importata dagli americani, dato che come ben sai i giapponesi un po' piace la cultura occidentale e americana. Il 24 è il giorno della vigilia, ma in verità è considerata la giornata degli innamorati, dove appunto ci sono queste coppie giapponesi che... Escono, fanno qualcosa assieme, vanno in ristorantino, si scambiano i regali, insomma trascorrono una giornata molto romantica, ma c'è questa tradizione importata dalla nota catena eh, KFC, eh, ovvero il proprietario del pollo fritto americano che ha fatto una mega campagna in Giappone, quindi per cui nel, durante la vigilia si mangia in Giappone il pollo fritto a Natale invece c'è la famosa torta panna e fragole queste sono le uniche due insomma un po' tradizioni occidentali importate in, in, in Giappone viceversa invece come ti ho detto prima troverai un sacco di shopping musei, eh, anche per esempio potresti andare a Disneyland Tokyo a Natale proprio per fare qualcosa Cosa di alternativo In invece invece africane di come per esempio il marocco in questo caso non festeggiano ovviamente il natale ma ci sono un sacco di eh, suc e anche negozietti tipici dove poter mangiare dei cibi locali fast food avere delle attrattive spettacoli un po particolari io spero di esserti stato d'aiuto averti dato dei consigli quindi per poter viaggiare anche durante il periodo delle vacanze natalizie se ti è piaciuto questo video mi raccomando mettimi un like e iscriviti al mio canale. A presto, ciao!